Romolo, dal 753 a.C. al 713. Re di origine latina. Fondatore della città e primo re, mosse guerra ai popoli vicini, conquistando le terre dei Sabini. Secondo la tradizione, organizzò l'esercito e istituì il Senato. Numa Pompilio, dal 713 a.C. al 670 a.C. Re di origine Sabina Fu un re pacifico, non intraprese nessuna guerra Favorì l'unione religiosa e costruì molti templi Riformò il calendario, dividendo l'anno in 12 mesi Tuglio Stiglio Dal 673 a.C. al 641 a.C. Re di origine Latina chiamato anche re guerriero, sconfisse e distrusse la città di Alba Longa ed estese il dominio romano su tutto il Lazio. Ancomarzio, dal 640 a.C. al 616 a.C., re di origine Sabina, chiamato anche re dei mercanti perché si preoccupò di conquistare i punti strategici per il commercio a Roma fece costruire il porto di Ostia e il primo ponte in legno della città di Roma, il ponte Sublicio. La parola Ostia deriva dalla parola Ostium, foce, che a sua volta deriva dal latino os, oris, bocca.